Pronti, avanzare Squadra blu Andiamo Su, controlla se la porta è chiusa o aperta È chiusa, aprila Subito Squadra rossa, entrare e pulire Subito Subito Controllare sotto la porta, subito Non c'è nessuno, libero Squadra blu Controllare la porta, subito Controlla se la porta è aperta o chiusa È aperta, squadra blu Entrare e pulire Ok, non ce ne sono Signori, qui dentro c'è la bomba da disinnescare, ok Aspettate Controllare prima Ok, la bomba sta qua Bene Pronti? Squadra blu Controllo se la porta è aperta o chiusa Ok, aperta Squadra rossa, dove siete? the door and clear. Entrate subito Squadra blu Entrate Tutti ragazzi entrate, entrate Entrate Sinescare questa bomba subito Niente cazzate ok Let's go ragazzi let's go Soldato, cosa stai facendo là? Cosa stai facendo? Va bene Avanzate ragazzi, avanzate, tutti insieme, tutti insieme On me. Con me, con me Controllo questa porta Ok Libero, libero, libero Aprire, aprire Ok Squadra rossa Controllare questa porta. Controlla se è chiusa o aperta. Sì. Squadra blu. Andiamo. Ok, squadra blu. Squadra rossa. Oh, cazzo, chi è quello? È qui. Apri, apri, apri. Subito, subito, subito andiamo, ragazzi oh, porca puttana. fermo legatelo, è meglio perfetto, perfetto, perfetto, perfetto sospetto, ok qui dentro squadra blu, dove siete? Controlla se la porta è aperta o chiusa. Subito. Roger. Pronto? Vai. Aperto. aperto, vai. Entrate, entrate, entrate. Libero. Va fatto ragazzi. Avanzate, avanzate, dobbiamo trovare l'altra bomba. Subito. Bombe. Oh, Disarming trap. Ok, la porta è chiusa, ci penso io Let's go, let's go Quadra blu, avanzate! Porca puttana